Date tempo ai creatori di fare video. La tipica lamentela che un creatore riceve è: Uè, bel video, eh! Però dove si fanno di più? Allora, io mo non è che mi voglio arrabbiare subito, eh. Perché so che per l'utente di YouTube manca proprio il concetto che il video va fatto. Non è che si crea per magia, eh. Vi dico solo che per fare un video stupidissimo senza che screen o roba del genere ci vogliono fare 4-5 ore minimo. Te ne sbalorditi che ci vuole tutto questo tempo per fare un video di soli 2 minuti? Dovrei considerare che il video va scritto e per alcune cose bisogna pure fare delle ricerche. Poi bisogna trovare il tempo per girarlo. Fa scuola o lavoro uno non è che ha tutta la giornata. Poi ti devi dire bene che il giorno per stabrio non piove. Non c'è nessuno cane che abbaglia, nessuno che chiude il portiere come se stesse lanciando una parata a baseball, nessuno che passa ad aspirapolvere. Right, boys. Ma cari amici miei, non è frida qui, Però tocca la parte che penso sia la più pallosa, il montaggio! Questo passaggio è qualcosa che ti logora dentro. Sentire milioni di volte la tua voce dire sempre le stesse cose. Ma finalmente dopo 3-4 ore la tua creazione viene alla luce. Tutta quella stanchezza improvvisamente svanisce come per magia. Ma qualcosa ti aspetta al varco? Il caricamento su YouTube! Dico come minimo partono 20 minuti, ma finalmente ce l'hai fatta! Ti riuscire a caricare un video su YouTube! Alta lamentela, fatta di solito dalle bighe! Uè, sarete tutti dei venduti! Money grabber! Fare tutto solo per i soldi! A parte che di solito questa critica viene mossa da tanti creatori, e che quindi sono degli ipocriti visto che la maggior parte di loro ha cominciato solo per questo, è una cosa normale e giusta che chi fa tanti views viene pagato! Questo perché è come se voi lamentaste se una rete televisiva paga il conduttore di una trasmissione. YouTube senza creatori probabilmente neanche esisterebbe, non è normale che va a pagare chi gli porta gente e quindi gli fa fare soldi. In questo modo il creatore può migliorarsi e portare ancora più gente. Questa lamentela si ricollega a un'altra, i Network. Questa figura mi è vista dagli utenti come creatura del demonio, che fa un patto con i creatori in cambio della loro anima. Su questa cosa mi viene solo da ridere, perché il network funziona come YouTube. Loro pagano il creatore per creare, e più lo youtuber crea, e più il network guadagna. Niente di più semplice. L'unica differenza è che il network ti fa lavorare anche fuori da YouTube. Voi detta così sembra qualcosa di losco, ma in realtà funziona come un agente. Ma no questo! Vabbè, comunque, il compito di questa figura è contattare i luoghi dove avvengono eventi, come fiere, e rappresentare lo youtuber. Se ad esempio da voi si presenta un ragazzetto e vi dice che vuole organizzare una raduno nel vostro centro commerciale, voi, chi gli rispondete? Se invece vi arriva la figura del network...